Half dead Time, chiama i tuoi Coglioni. Andremo verso Nuove trappole. Mm. Netax Di... e altri due che fanno il video con me. Suicideremo. It's Half dead. Time. Bella a tutti, ragazzi. Benvenuti in questo nuovo video. Io sono KVJ. <ride> Va... <ride> Ho cliccato su inizia. <ride> Oddio, non aveva la testa. pelato. Che okay, anche tu. Ah no, Ah torre. eccola. Ah eccola. <ride> non fetta fatta fermo, fermo, fermo. <ride> bella, <ride> bella. Ma chi siete tu? No, fermo. sta qua è libera, fidati, guarda. No, no, no, no, no. <ride> <ride> Attenzione, eh. La mia scarpa c'è. Cioè... Eh? Eh, volevassi. Sì. Sono Vladimir alakabar eh... Oddio chi è questo? No, Favij! Oh Cristo no! Oddio, no, wow. scappa, scappa. E fa sì, Apri! Aspetta, non c'è, non c'è. Ah, Figo sono bello, mi piace il modello. Ciao bello, io vado di qua. Ah, vabbè, io vado puoi. di qua. Ciao bello. Ciao bello. Ma sei se morto? Ah. Addio. Love, oh, X, no, vuoi, Oddio. Apri, Madonna, ragazzi. No. No. Eh. Oddio. Oddio. Kevin! Vieni, ma... Acido, Kevin. Vieni. Ah. <ride> oh, Dio! Hai fatto un salto assurdo! Oh, Cristo! Oh, Cristo! Ah! Ah! Oh! Bella! Rossa di capelli, vogliosa di piselli! Oh. <ride> Bella! Ma! Bella! Bella! Oddio! dio! <ride> a tutti eh, ragazzi o oh, le stiamo facendo tutto no? <ride> ci vediamo ha vinto Ma... ha vinto adventure time che i suoi amici con c'è il cane per l'avventuriero ci divertiremo il super Tour time ah no no brutto Brutto brutto cattivo! Cattivo! Cattivo il signorino, eh! No! No, bruttissimo! Bruttissimo anche di lì! No, no! No! Ok. Ha vinto! Ha vinto! La seconda volta! No, io adesso rascio! rascio. Rush. No. <ride> Dai, ma è la prima partita, la prima roba che è dentro ora muoio! Ok. No! <ride> Allora, oh raga, ora seriamente vinciamo S tutti e tre. Vai, andiamo, raga. Andiamo, Mamma andiamo, mia, forza. Andiamo, porca. Dì, dì. Porca! Gioco di squadra. Sì, sì. No, eh, vabbè. Allora, buongiorno. <ride> Scusa, mi Ma ciao. Ah, Merda, Addio, eh, È stato bello, Lore. Salta, salta, salta. salta. Dai, che non sei Hai ancora scarpe? Eh, sì. <ride> io sono una zingara. No, no, eh, no. Volevassi. Eh, no. ciao amico, si mi le mie niente. scarpe. Buonasera. No! No, no. <ride> no vattene Oddio, Oddio. mi sono salvato. Buonasera lei, vecchio. Viene con noi? No, perché è andato a mangiare. Benissimo. Ah, anche lei è un vecchio. Buonasera, è suo cugino. Eh, sì. <ride> Ragazzi, io sono vecchio Il video finisce qua Lasciate un mi piace, un commento, un'iscrizione E devo andare a cagare, oddio Ah, oh, ciao my zone now And I keep it comfy up in my hometown But, yo Mirror mirror on the wall, on the wall Who's gonna really be the first of all